Sono passati alcuni giorni dalla grande novità fiscale di quest'anno 7.30 ha precompilato in particolare una novità che riguarda dipendenti e pensionati, milioni di utenti che hanno la possibilità di accedere direttamente alla loro dichiarazione dei redditi, la possibilità lo ricordiamo di mantenerla e confermarla oppure di modificarla inserendo una serie di eh, spese detraibili e, eh, e quindi di inviare poi questo documento direttamente all'Agenzia del entrate. A rispondere alle vostre domande questa mattina c'è Doriano Saracino dell'Agenzia delle Entrate della Liguria, buongiorno Saracino, buongiorno, buongiorno a tutti. e il nostro numero verde attivo 800 640 771, un tema eh, che eh, tocca da vicino molte persone e sul quale torneremo ancora in futuro perché ovviamente vogliamo approfondirlo e chiarire tutti quegli aspetti magari ancora un po problematici perché la novità è di peso e sta sollevando molte domande. L'Agenzia delle Entrate si è organizzata, c'è un sito dedicato, eh, potete trovare tutte le informazioni su eh, liguria.agenziaentrate.it, da qui accedere poi alla pagina dedicata info730.agenziaentrate.gov. Devo dire, sito molto accessibile, anche molto semplice dal punto di vista della lettura. Saracino, partiamo da qualche numero, si era detto proprio all'indomani della pubblicazione 100.000 eh, download in tutta Italia, eh, a che punto siamo? Allora, Noi in Liguria possiamo dire che abbiamo avuto tantissime richieste di nuovi PIN code, teniamo presente che molti contribuenti hanno già il PIN code e lo utilizzano da anni e abbiamo avuto nei primi mesi dell'anno 30.000 nuove richieste, soggetti che oggi si sono affacciati al mondo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e primariamente viene fatto per il 7.30 precompilato. C'è molta curiosità, molto interesse, abbiamo fatto una cosa interessante a mio avviso, degli incontri nei nostri uffici, dalla Spezia a Genova, nelle varie sedi, questa di Carignano, qua vicino alla sede di Primo Canale, così come alla Fiumara e poi ancora a Savona, a Chiavari, a Sanremo sono in previsione altri incontri e in questi incontri il pubblico ci pone delle domande, ci pone delle domande che in parte sono cose che avevamo già pensato, in parte ci forzano a chiarire meglio alcuni aspetti e questo è un po' lo spirito, metterci in un atteggiamento di ascolto dei problemi che ha il contribuente nell'affrontare il tema del 730 per compilare. Qual è il problema che finora è emerso di più? Ma Uno dei problemi eh, chiave è come si fa ad avere il pin code e se questo, il pin code è comunque un obbligo, una necessità per il 730 quest'anno in qualche modo se il 730 precompilato diventa o meno un obbligo. Allora su questo bisogna chiarire, il 730 precompilato è un'opportunità, non è un obbligo e mai lo sarà. Eh, il 730 in sé già di per sé non è un obbligo perché io posso comunque optare per il modello unico, il 730 è un modello semplificato rispetto a unico ed è dedicato a chi? Ai lavoratori dipendenti e a pensionati. Questi soggetti possono comunque, se lo ritengono, avvalersi della collaborazione di un CAF, del sostituto d'imposta, possono comunque fare il 730 alla vecchia maniera, senza neanche aprire loro, la loro pagina dedicata, ma e compilando in modalità cartacea il 730, rivolgendosi quindi ai nostri, eh, agli sportelli del CAF e non ai nostri uffici. Questo è il punto più importante. Doma altre domande riguardano ad esempio alcune abitudini dei, eh, dei cittadini che in qualche modo possono cambiare in quest'anno. Uno dei punti chiave ad esempio è il discorso del modello congiunto. È possibile fare il 730 in modalità congiunta? Eh, questa è una modalità scelta da tanti coniugi che presentavano insieme il modello 730. Quest'anno per quest'anno è una situazione particolare, il modello congiunto non si può fare in modalità eh, telematica completamente autonoma. Eh, ci sono dei problemi di riservatezza che vanno affrontati e, e per quest'anno quindi chi vuole fare il modello 630 congiunto deve comunque avvalersi dell'assistenza di un CAF, di un intermediario o del sostituto d'imposta. Si spera che dal prossimo anno saremo pronti anche per fare tipo di eh, 7.30 in modalità precompilato totalmente autonomo. Ricordiamo, eh, lo diceva, uno degli aspetti più eh, problematici, tra virgolette, che eh. hanno sollevato più eh, dubbi ma anche più interesse è quello del PIN code. Perché? Perché non siamo abituati, o siamo ancora poco, ad accedere Certamente. autonomamente a queste informazioni. L'Agenzia delle Entrate invece sta introducendo le novità che ci consentiranno anche di gestire in maniera autonoma questo genere di documentazione. PIN code... Quali sono? Perché in realtà ne, ci sono sì, diverse modalità di accesso. Allora, la prima è il pin code dell'agenzia delle entrate. dell'entrata. Non lo dico per uh, un dovere di servizio della, della mia uh, realtà dell'agenzia, però indubbiamente è un tipo di accesso che consente anche cose successive. Ad esempio, non volesse il cielo, ma arriva una comunicazione di irregolarità successiva alla dichiarazione dei redditi, allora sempre con modalità telematica si può presentare la documentazione e spiegare i motivi il perché delle cose che si sono fatte. Esiste poi la possibilità di utilizzare il PIN code dell'Inps e sappiamo che tante persone hanno il PIN code dell'Inps per motivi legati che so, alla gestione di una badante, di un magari di un proprio familiare o per consultare il proprio cedolino pensionistico, in questo caso però va fatta una piccola variazione al PIN code il pin code deve diventare un pin code dispositivo, cioè non semplicemente un pin code attraverso il quale si interroga la propria situazione ma un pin code attraverso il quale si opera, si fa e questa trasformazione devo dire l'Inps l'ha resa molto molto semplice, si può fare online inviando la scansione dei propri documenti, è una cosa eh, molto, molto facile, però è un'operazione che va fatta. quindi chi entra col proprio pin code dell'Inps eh, troverà un ostacolo se non ha fatto questo successivo passaggio esiste poi la possibilità di accedere attraverso la carta nazionale servizi, carta nazionale servizi che eh, generalmente è eh, integrata nelle tessere sanitarie di più recente eh, adozione eh, e queste sono le modalità principali, però questo chiaramente richiede che il computer con cui si operi abbia un lettore di carta cosa che non è ad oggi eh, tanto diffuse, esiste ancora, però questa possibilità che crediamo nel futuro si svilupperà. Naturalmente suggerimento, tutti questi PIN di accesso, scriveteveli, metteteli da parte perché saranno utili anche in futuro, non soltanto come ci spiegava Doriano Saracino per accedere e visualizzare il 730 ma anche per poter poi fare delle cose e sempre di più si potranno fare cose. Sì, sì, sì, già da oggi si possono consultare tutte le proprie vecchie dichiarazioni dei redditi, si possono consultare i propri versamenti, ad esempio può risultare che uno nell'estato conto bancario si trova un versamento ma non trova il modello F24 corrispondente e dice io però questo pagamento l'ho fatto, voglio dimostrare che le tasse le ho pagate. Si va nella base dati dell'agenzia delle entrate con la propria PIN code si può scaricare l'F24 con il quale magari sono stati pagati dei tributi comunali, comunque si trovano anche quelli anche se non sono tributi dell'agenzia delle Entrate. Questa informatizzazione ridurrà anche l'accesso alle vostre sedi, sappiamo che soprattutto in certi periodi dell'anno è problematico Certamente. perché sono tanti cittadini che arrivano eh, magari con la documentazione per eh, insomma, provare a... È difficile dirlo, noi eh, lavoriamo per questo, indubbiamente la materia fiscale è complessa e le persone hanno spesso bisogno di una interlocuzione diretta. Noi cerchiamo di spostare sul canale telematico le problematiche più semplici, in modo che le problematiche più complesse, che semplici saranno, possano trovare dei tempi di attesa accettabili e ragionevoli. Quindi anche il cittadino che riceverà e ne riceveranno comunicazioni di irregolarità per le dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente, e che vogliono in qualche modo chiarirsi i loro dubbi adesso, prima di fare la nuova dichiarazione, ed è questo il motivo per cui arrivano adesso. Io devo capire l'errore fatto l'anno scorso per non riproporlo tale quale in quest'anno. Possono, se hanno già il PIN code non venire neanche ai nostri uffici ma utilizzare uno strumento che si chiama CIVIS in cui uno mette gli estremi del pagamento che ha effettuato talvolta il versamento non viene abbinato perché c'è stato un codice fiscale scritto male perché c'è stato un errore del sistema per tantissimi motivi mandando questa semplice comunicazione riceve in tre giorni lavorativi ma noi diciamo che mh, noi lo diamo normalmente in un giorno lavorativo quindi la domanda trasmessa oggi trova una risposta domani o dopodomani al più tardi Trova una risposta e non si reca ai nostri uffici, dove può fare, oltre che i tempi di spostamento, anche i tempi di attesa. che sono. A proposito secondo... dei tempi d'attesa, lo citiamo, non c'entra direttamente col 730 online, sul quale vi ricordo potete fare le vostre domande 800 640 771 a Doriano Saracino dell'Agenzia delle Entrate Liguria, però dal vostro sito vedo anche Elimina Code Online esatto. gli uffici della Liguria al servizio di web ticket. Questa è una novità importante per venire incontro a chi dice ma, non posso stare in coda tutta la mattinata, ho bisogno di un appuntamento certo. Per alcuni servizi, non per tutti, è possibile dalle 6 del mattino prendere diciamo, una sorta di appuntamento volante per la mattina stessa. Sostanzialmente si stacca il biglietto per una certa ora e si arriva in ufficio con la stampa del biglietto o anche con il biglietto stesso sul proprio smartphone o tablet e eh, con quello si viene chiamati esattamente come chi ha preso il biglietto lì ma senza aver fatto l'attesa perché l'attesa in qualche modo viene fatta prima. Un altro piccolo servizio che abbiamo fatto è una sorta di previsione dei tempi di attesa basata eh, sulla storia dei nostri sportelli, dei nostri uffici nel mese precedente. Ogni mese noi aggiorniamo questi dati e quindi ci sono delle fasce il eh, verde, vuol dire poca attesa, giallo un po' di più, rosso meglio non venire, nero è, insomma, insomma è, proprio zona, zona critica è un, è un, è un e quindi orienta in qualche modo i contribuenti a determinati giorni, a determinate fasce orarie per facilitargli la vita e speriamo di poterlo fare con la collaborazione dell'università aggiornato in tempo reale, una sorta di app che si possa consultare col telefonino per vedere quanta gente c'è in attesa Oggi, in questo in momento, momento, prima di partire certamente da casa. molto utile. Peraltro servizio esteso anche a Sanremo dopo Genova, La sì. Spezia, Chiavari e Savona eh, 7.30 online ci parlava prima Doriano Saracino degli incontri <coughs> che avete fatto finora. Ne sono previsti altri? O... Sì, sì, c'è un calendario di incontri, ora non riesco a ricordarlo, ma lo riportiamo nella nostra eh, pagina, quella che è appunto sul sito regionale. E alcuni incontri riguarderanno anche il ponente Ligure abbiamo in previsione di fare degli incontri anche presso le sedi di alcune strutture per i dipendenti di queste strutture che siano comuni, ASL eccetera, in qualche modo per dare l'informazione diretta ai cittadini in questo senso eh, potrei approfittare di Pochissimi. Oh c'è una telefonata? No, no non ancora, però ci siamo. Eh, cosa uno ha trovato e cosa non ha trovato nel proprio 730. Nel 730 precompilato, uno ha trovato un file PDF che è sostanzialmente la compilazione del proprio 730, cosa c'è dentro. E poi un foglio illustrativo che spiega quello che c'è e quello che non c'è. Alcuni dati non sono stati indicati, ad esempio, faccio dei, dei casi che mi sono stati posti alla mia attenzione dal punto di vista lavorativo. Eh, dei dati relativi a dei mutui non vengono indicati. Possono non essere indicati perché può esserci un problema sulla cointestazione del mutuo. Talvolta il mutuo è cointestato con il coniuge, talvolta però questo non è chiaro nella documentazione della banca. Il fatto che non sia stato messo non vuol dire che non vada messo, ma l'Agenzia delle Entrate dice semplicemente: siccome il mutuo è cointestato, è una scelta che deve fare il contribuente, deve attribuirlo ai due coniugi e non a uno soltanto. Ecco. Oppure eh, un altro problema può essere legato al fatto che c'è una duplicazione dell'invio dei dati. Abbiamo trovato sempre su dei mutui che la banca ha comunicato interessi passivi per 900 e poi una nuova comunicazione di interessi passivi per 900 euro. Noi diciamo, sono due comunicazioni diverse che si sommano oppure è una duplicazione della stessa. Il contribuente deve verificarlo in base ai dati in suo possesso, sapere quanti sono effettivamente. Noi segnaliamo che alcuni dati li abbiamo ricevuti ma non li abbiamo messi perché non possiamo essere certi che il dato sia buono. In alcuni altri casi, ad esempio, possono esserci degli errori nelle note di trascrizione quando una casa è stata acquisita a catasto, è stato trascritto in un modo e poi è stata annullata questa trascrizione e poi è stata modificata. Noi troviamo più dati su uno stesso immobile nel giro di pochi giorni, di pochi mesi, eccetera. Quindi diciamo al cittadino: chiarisci che cosa è successo? C'è stata una compravendita in mezzo o un errore che è stato corretto? E proprio per questo, noi diciamo che stiamo attivando anche la possibilità di collaborare con eh, gli uffici provinciali del territorio, che fanno sempre comunque capo all'Agenzia delle Entrate. Quindi quando una persona viene al nostro sportello perché non è riuscito da solo a chiarirsi alcune situazioni e ha bisogno di informazioni di tipo catastale o di fare una variazione dei dati catastali, noi lo aiutiamo, lo sosteniamo nella compilazione di questi moduli o eh, gli prendiamo noi stessi un appuntamento perché si possa recare all'ufficio provinciale del territorio senza eh, ulteriori perdite di tempo e lo tranquillizziamo per quegli aspetti che, diciamo così, eh, possono essere problematici dal punto di vista catastale, ma non hanno un'influenza diretta sulla dichiarazione dei redditi perché anche questo va detto, un errore eh, a catastro, un errore che senza dubbio va corretto, ma che magari è presente da tantissimo tempo, la modalità del precompilato fa emergere quelle difficoltà, quelle anomalie che non venivano fuori, un altro esempio, eh, ad esempio abbiamo trovato situazioni in cui non viene, Quindi ci dicono non è presente il codice fiscale di mio figlio nella precompilata, perché? E magari il figlio ha un doppio, con, un doppio nome, Mario Antonio Rossi, invento. Ma al datore di lavoro è stato comunicato soltanto il primo, Mario Rossi. Quindi il codice fiscale calcolato dal sistema del datore di lavoro è basato su Mario Rossi, che magari non esiste in anagrafe tributaria. Mario Rossi esisterà perché ce ne sono milioni. Ma eh, so, Franco Antonio vatte la pesca, magari no. Allora noi non lo prendiamo quel dato perché c'è un errore nel, nel codice fiscale segnalato al datore di lavoro. Quindi il, chiaramente il contribuente può mettere il codice fiscale e il figlio a carico che esiste eccetera eccetera. Però al tempo stesso deve comunicare al datore di lavoro che quel dato che lui aveva magari da tantissimi anni e mai stato aggiornato va modificato. Benissimo, grazie Doriano Saracino, tutte le informazioni lo ricordiamo ancora una volta sul sito info730.agenzieentrate.gov, ci torneremo, intanto sempre di più le persone che accedono al loro 730 online e visto che i servizi saranno sempre di più, immaginiamo che anche le persone nelle prossime settimane eh, aumenteranno la loro frequentazione di questo sito, ricordiamo solo la data di invio, questo è importante. L'invio allora, può partire dal primo maggio, quindi fino al primo maggio non si possa può non fare variazioni e invii. Dopo il primo maggio c'è tempo, mi consiglio di non fare subito l'invio a meno che non ci sia la piena accettazione, che prendersi un po' di tempo e il termine ultimo è il 7 di luglio. Se il 7,30 però è a debito eh, il termine per il pagamento, il termine ordinario è il 16 di giugno, quindi è bene fare il calcolo della liquidazione delle imposte da pagare entro il 16 di giugno. Se no si approfitta del termine lungo che è al 16 di luglio con una maggiorazione, tutto sommato lieve, lo 0,40%, quindi meno di mezzo punto percentuale di maggiorazione. Grazie Doriano Saraccino dell'Agenzia delle Entrate della Liguria, continuate a seguirci.